A tutti, ragazzi oggi, unboxing di un nuovo prodotto che mi è arrivato. Andiamolo a scoprire subito, tutti insieme. M2 Pro, sarebbe la cassa che mi sono preso su Amazon, 30 watt, certificazione IP6 resistente ad acqua, alla polvere, abbiamo qui che abbiamo wireless. Uh, radio FM, uh, fpm abbiamo la possibilità di aggiungere una micro sd con card voce vocale abbiamo anche la possibilità di chiamare la, durante la chiamata con una persona direttamente dalla cassa e abbiamo un doppio stereo che permette di un audio molto ma molto potente a 360 gradi ora andiamo a aprire la custodia vediamo all'interno cosa troviamo custodia molto un po pesante ma molto carina dal mio punto di vista all'interno della custodia troviamo il manuale delle istruzioni per metterle in moto come funziona eccetera poi qui troviamo anche il contatto credo eh, dell'assistenza amazon ottimo poi all'interno carino ragazzi bellissimo sarebbe un, una, un portacassa che sarebbe si collega direttamente alla cassa Devo... vi farò sapere cosa serve all'interno eccola abbiamo anche dei cavetti uh, per mettere direttamente dentro la cassa usb tipo c credo eccola molto potente molto grande credo come cassa andiamo a prendere la cassa questa è la grande cassa l'appoggio direttamente qui in questo modo bella grande compatta dovrebbe essere anche molto potente allora nei lati troviamo anche i pulsanti che servono per alzare il volume abbassare il volume Tasto credo per il reset della uh, cassa Anche un altro qua Qui troviamo all'interno Prendo la custodia Porta USB normale Porta per ricaricare direttamente anche i telefoni E abbiamo anche un cavo per collegare la, la radio FM Veramente ottimo uh, Due speaker come vi ho detto Poi sicuramente uh, Vediamo all'interno cosa c'è più Ah boh, questo è cavo USB tipo normale, non è tipo C la cassa, mi dispiace questa cosa. E poi abbiamo, non so cosa serve questo coso, ragazzi, cosa cavolo adesso? Se qualcuno sa cos'è fatemelo sapere nei commenti. Perché in ambito cassa è la prima volta che vi porto una, un unboxing su una cassa. E eh, ragazzi, molto pesante, eh, in mano abbastanza leggera, però comunque è molto grande come cassa, la proverò vedrò come mi trovo, come è potente, sicuramente è un'ottima cassa, anche a tenerla in mano è molto bella perché si tiene molto bene in mano. Allora la potete utilizzare a 360 gradi anche nelle feste, anche per la doccia, perché è certificata X6, se volete farmi una doccia sicuramente è ottimo come cosa. Qui come vi ho detto abbiamo anche i tasti, tasto per il volume, tasto per accendere, vabbè ci sono anche casse molto ma molto più, questo è l'audio se non mi sbaglio, più potenti credo, che permettono direttamente di collegarla. Poi vi farò vedere come si collega, questo è solo un unbox, ci sarà anche la recensione e vi farò vedere tutto eh, come funziona, come si collega, che potenza ha. Uh, sicuramente anche durante il video dovete sapere, almeno azzare il volume al 100 e capire che potenza ha questa cassa prezzo di partenza di questa di questa cassa 45 euro vi manco anche il link in descrizione e uh, con prime la pagate circa sui 30 eh euro, sì, 20, con tutto te, euro con questo 34 euro. Gigi ma vedete, ci, ci vediamo cassa nella cassa molto potente grazie anche al doppio speaker e anche grazie che rimbomba molto bene, anche i bassi si sentono molto, ma molto bene. Allora ragazzi, ora vi faccio sentire anche un po' di musica, senza che aspettiamo la recensione. E andiamo a sbloccare il tablet. E colleghiamo via Bluetooth, si collega in questo modo, si chiama MP2 Pro. Bluetooth device is con con connected successfully. Basta vedere questo pulsante verde per capire se è collegato. Ora proverò a farlo partire via tramite uh, YouTube che ora già è collegato. Ok ragazzi ho trovato la musica, proviamo. Vai i regali riciclati, vai di regali ricondizionati. Aumentiamo il volume, massimo. Ok a massimo sta vediamo come si sente <musica> Ovviamente i bassi sono profondi, due speaker molto potenti che servono a aiutare molto su questo punto di vista. Proviamo un'altra volta. cosa vi posso dire, nulla da dire, tutto top e volume massimo molto potente, ci vediamo nella recensione completa di questa cassa, secondo me è molto uh, potente sia negli alti sia nei bassi, vi saluto da Tecnogigi.